Buongiorno a tutti, buon pomeriggio amici di Le Fonti TV, eccoci pronti per seguire la Banca Centrale Europea, il nostro consueto appuntamento dedicato proprio alle decisioni di politica monetaria dell'Istituto di eh, Francoforte, sempre ormai da da mesi cruciali fondamentali dopo la decisione ovviamente di eh, rialzare i tassi di interesse a causa dell'inflazione, ma in questo caso è l'ultima riunione di questo 2022 e peraltro segue quella della Fed di ieri dove sapete, insomma, eh, la, la banca centrale americana ha deciso di rialzare i tassi di 50 punti base, quindi decelerando leggermente rispetto alla velocità con la quale aveva deciso, insomma, di dare un impulso forte eh, e appunto restrittivo alla politica monetaria, eh, ma con Powell che ha avvertito che, che l'iter sarà ancora eh, importante e significativo. Infatti ehm, arriviamo a a noi a oggi perché dobbiamo capire cosa sta succedendo sul mercato. Intanto le borse europee in attesa della Banca Centrale Europea sono in territorio negativo, gli listini europei sono in territorio negativo, possiamo vedere a partire dal nostro indice il Mib che cede in questo momento eh, l'1%, eh, tondo tondo, il CAC di Parigi l'1,15% e l'Ibex di Madrid, facciamo subito una panoramica, poi ci sono altre notizie importanti che dobbiamo dare, meno 0,59%, il DAX di Francoforte, lascia sul parterre l'1,13% e il Fuzzi 100 lo 0,34% e allora come vedete insomma, ovviamente le borse attendono la eh, decisione della Banca Centrale Europea, ma abbiamo la decisione, oggi è una giornata importante sul fronte delle banche centrali della Banca Centrale Inglese, della Bank of England che ha alzato di 50 punti base il tasso di riferimento al 3,5% questo è il massimo dall'ottobre 2008 ehm, sappiamo molto bene quanto l'inflazione in Gran Bretagna sia elevata, è elevata ovunque ma ha raggiunto l'11% in Gran Bretagna e quindi la Bank of England che è stata la prima banca centrale a procedere con il rialzo dei tassi prosegue in questo modo, 50 punti base. Nonostante, anche questo perché si valuterà poi anche eh, analizzando la decisione della Banca Centrale Europea, nonostante la recessione in Gran Bretagna sia vicina, comunque l'economia sia in forte rallentamento, però ecco, ha rialzato di nuovo i tassi ma rallentando anche eh, rispetto ai rialzi, ai rialzi precedenti. Che cosa farà quindi la Banca Centrale Europea alle 2:15, eh, Alle 14.15 avremo eh, la comunicazione del dato e poi naturalmente la conferenza stampa di Cristina Lagarde che seguiremo 75.50. Questi sono eh, naturalmente i due numeri di riferimento. In sovrimpressione abbiamo voluto mettere genericamente, la Banca Centrale Europea valuta una, stre, una frenata nella stretta, cioè se anche la Banca Centrale Europea, nonostante l'inflazione sia ancora oltre il 10%, eh, in qualche modo seguirà il percorso delle altre banche centrali. Peraltro, prima di salutare il mio primo ospite, anche dalla Svizzera è arrivata la terza stretta monetaria con i tassi che salgono all'1% e anche dalla Norvegia. Banca Centrale alza i tassi al 2,75%, con eh, l'avviso che questo inasprimento continuerà. Allora, saluto Enrico J. Enrico, buongiorno, bentrovato. Manuela, buongiorno, ben trovato a te, grazie dell'invito, un saluto alla redazione e agli ascoltatori. E allora, naturalmente, ricordiamo anche che siamo in diretta, a parte sulle fonti.tv, su tutti i nostri canali social, a partire da YouTube e anche su Facebook. Potete scriverci sul nostro numero di WhatsApp e eh, sulla nostra, sulle nostre live chat, al plurale. Con Enrico staremo insieme fino alla comunicazione del dato. E allora, eh, domanda che faccio, eh, come sempre, all'inizio della trasmissione 75-50, tu dove ti posizioni? 50 sembra che sia il dato più gettonato, eh, ci dovrebbe essere questo tentativo di frenata, ma no? comunque il sito della BCE, le varie dichiarazioni sono, sono chiare: la, gli aumenti dei tassi proseguiranno. Eh, il, il famoso obiettivo del 2% rimane quello. Per chi va a curiosare sul sito, ma, ma è lontanissimo. Messi la ha dichiarato che insomma quello, quello che. Sappiamo tutti che l'inflazione rimarrà anche nel 2023 ben al di sopra del 2%, con conseguenze negative per eh, imprese, famiglie, per eh, il mercato azionario probabilmente. Eh, da, da quando sono iniziati gli aumenti dei tassi da inizio anno tutti gli indici sono scesi. Quindi Insomma è la, è la solita vecchia storia ciclica dei mercati, non cambia nulla. Ed è anche interessante vedere come la BCE intenda rendere meno interessante anche il rifinanziamento delle banche, aumentando i tassi anche per loro, quindi c'è proprio il tentativo di, di, mm -mm. di, di tenere bassa l'inflazione a tutti i livelli, insomma, di, di non far circolare troppo denaro. E insomma, eh, le borse ovviamente stanno attendendo in questo momento, credo, il dato della BCE, Uh, il tasso ovviamente di riferimento abbiamo visto la Bank of England che ha alzato nuovamente ma questo era abbastanza scontato no? perché poi nessuna banca centrale in questo momento ci sta dicendo a partire dalla Fed, la Bank of England la stessa BCE che eh, interromperà appunto eh, il rialzo dei tassi, però dicevo le borse, attendendo la BCE eh, stanno performando in territorio negativo ma in realtà la giornata è iniziata già negativa anche dopo la decisione della Fed in che senso? Eh, Powell ha deciso di rallentare un po' però ha avvertito sul fatto che siamo ben lontani, quello che dicevi tu fondamentalmente Enrico, che siamo ben lontani da uno stop di, di, queste, di questa politica monetaria restrittiva, no? quindi le, paure, eh, le borse continuano a avere paura. Le borse hanno paura perché Powell è stato costretto a proseguire con un atteggiamento da falco, le borse hanno paura perché quando tu hai un'inflazione in alcuni posti al 9, in Gran Bretagna all'11 e dici che la vuoi portare al 2, eh, sappiamo tutti che devi per forza proseguire con l'aumento dei tassi, poi l'inflazione potrà scendere eh, se si fermeranno, speriamo presto, alcune tensioni e così via, ma eh, non scenderà da sola dall'11 al 2, certo. questo, questo è quello che è. E, e onestamente non sono neanche sorpresissimo dal fatto che le borse, pur attendendo il dato, solitamente quando se in attesa di un'uscita dei dati le borse tendono a galleggiare sulla parità. Uh -huh. Viceversa, ormai credo che abbiano capito già da quello che ha detto Powell che la stessa cosa quello dovrà… Quello che succederà, certo. Anche sì, sulla... abbiamo visto proprio un Fed e BCE parallele semplicemente con la Fed davanti di sei mesi. Da, da quando iniziò il QE e tutte le mosse poi conseguenti proprio ecco, per la paritaria ma, ecco ma infatti allora intanto bisogna vedere appunto 50-75 tra poco mancano tre minuti alla pubblicazione del, del, del tasso insomma lo sapremo eh, sì ehm, aspettiamo tutti di capire anche la tabella di marcia su altre questioni che la banca centrale europea che Christine Lagarde idealmente oggi eh, e probabilmente durante la conferenza stampa andrà a riferire soprattutto tutto il processo con cui inizierà a disfarsi già dall'anno prossimo, quindi ci siamo dal 2023, dei 5 mila miliardi di euro di bond comprati negli ultimi otto anni, quindi con il quantitative tightening di cui abbiamo parlato eh, più volte, il contrario del quantitative easing, insomma. Eh, e quindi questo, non so, te lo chiedo in realtà Enrico, questo forse eh, preoccupa ulteriormente? Sì, la riduzione di bilancio è il, è il vero tema, è, è il cuore, è il focus di quello che eh il lavorio, chiamiamolo così, di oggi della BCE. Eh, come, come si andrà a, a ridurre questo bilancio eh, sarà un qualcosa di, eh, di curioso da vedere. Eh, rendiamoci conto che comunque, mh, parliamo adesso del nostro, del nostro paese, dall'anno prossimo la BCE non ci aiuta più. Questo, eh, appunto. questo appunto. dobbiamo metterci bene in testa. E, mentre per la Gran Bretagna, che ha portato i tassi, come previsto, al 3,5, la situazione secondo me... È la peggiore perché hanno messo in atto una serie di eh, distanziamenti che da, da un lato contrastano con, con l'aumento dei tassi, quindi loro sono veramente sul crinale. Il discorso vecchio della Brexit, della quale non si parla più, li ha veramente messi, secondo me, molto in difficoltà. Okay. Per fortuna la trassa è stata molto veloce ad apparire e sparire. Eh sì, beh, l'abbiamo la, praticamente vista giusto, giusto passare. Sì, sì, sì, la trasse è andata a spasso molto velocemente per, per, per loro fortuna. Il discorso è che per chi ci segue, molti ovviamente ci seguono in virtù di, di, di cercare di interpretare i mercati azionari e così via, dobbiamo renderci conto che non ci sono stati crolli, ma c'è un lento ma ancora inesorabile trend ribassista partito da, da inizio, proprio da inizio anno. E purtroppo dobbiamo ripetere quello che abbiamo detto statisticamente, 2008-2021, 13 anni di salita. 13 anni di salita perché tassi bassi, tanti soldi in giro e quindi il soldo andava sul, sull'azionario. Adesso esatto. tassi che salgono, tassi che sono più alti dei dividendi erogati dai da titoli azionari, e quindi perché rischiare con un titolo azionario? quando lo stesso importo del dividendo me lo dà il Treasury o il BTP o il bundo o il bonus, ecco Enrico: 2, 2, 50, quindi 2,50, quindi alzato di 50 punti base. Esatto, Abbiamo, confermato, confermato. adesso vedremo anche la notizia in sovrimpressione. Eh, insomma, non ci sono sorprese. Quindi, rispetto al rialzo di tassi che è di 50 punti, e eh, eh, quindi insomma in qualche modo la BC è Quello che dicevamo prima, ripartiamo da lì, poi ti faccio continuare nel tuo ragionamento. Eh, segue un po' come dire le decisioni di, di tutte le banche centrali. Allora, è un po' una via di mezzo. No? Diciamo che eh, probabilmente, se trovato un equilibrio tra Falchi e Colombe perché nessuno ovviamente parlava di uno stop nel, nel rialzo dei tassi, no, di questo appunto, e di questo perché la, la, poi in Europa siamo ancora oltre il 10% di inflazione mentre in America comunque è scesa al 7% quindi è perché è partito prima questo ITER, eh, però diciamo che forse si è trovato un equilibrio soprattutto per l'ultimo mese dell'anno, eh, il controllo dell'inflazione però cominciando un po' a mh, capire come fare anche a, a evitare la recessione, perché per l'Europa si parla anche di, di, di sempre più probabile recessione, in realtà è da un po' che se ne parla. Sì, se ne parla perché mh, quello che stupisce in generale è che eh, anche in America non c'è, anzi soprattutto lì non c'è una disoccupazione alta e nonostante questo eh, questo aumento dei tassi potrebbe, eh, diciamo lì hanno una situazione buona per l'occupazione che può solo peggiorare. E, vorrei notare come non appena è uscito il dato che quindi è un dato sì. positivo nel senso che non è andata male non hanno fatto 0,75 però i mercati sono anche se di pochissimi leggermente sì, scesi. sì, sì, sì, sì. Sono, perché noi siamo a meno 1,13 ah, 1,13 adesso hai ragione meno 1,13 e, sì. e quindi ecco se, in teoria noi potevamo pensare se fanno 0,50 è quello che ci si aspettava potremmo mm -hmm. rimbalzare abbiamo invece paura di uno 0,75 perché potrebbe farci fare un meno 2 certo. invece nonostante un 0,50 non solo non si rimbalza ma c'è un una leggerissima flessione okay. io credo che i mercati non dessero importanza tanto al dato perché sanno quello che è il percorso da fare certo Enrico leggiamo solo mh, insomma, in un flash prima di salutarti il comunicato eh, almeno la prima parte poi dopo andremo avanti a leggerlo successivamente allora il Consiglio Direttivo ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE questo lo sappiamo eh, sulla scorta della consistente revisione al rialzo delle Prospettive di inflazione prevede ulteriori incrementi, in particolare il Consiglio ritiene che i tassi di interesse debbano ancora aumentare. Ecco qui l'avviso, è lo stesso avviso che ha dato Powell praticamente, in misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Questo medio termine continua a comparire nei comunicati, ma qui, insomma, almeno io ci vedo un po' una coppia carbone di, di quello che ha, detto, che ha detto Powell, appunto. Assolutamente, peraltro il medio termine, per noi che facciamo trading... Eh... È un medio termine di qualche mese. In economia il medio termine si intende 3-5 anni. Questo eh, è appunto, quindi figuriamoci secondo, figuriamoci. secondo i dettami dell'economia, quindi e quindi insomma armiamoci di pazienza eh, spalle al muro come sì, si può dire. Sì. e poi mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire nel corso del tempo l'inflazione frenando la domanda e inoltre metterà al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione anche in futuro le decisioni sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati beh, eh, chiaramente il monitoraggio dei dati macroeconomici e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. Sto guardando se c'è qualche riferimento, poi ripeto lo leggiamo anche più dettagliatamente. Ecco qua, guarda quello eh, che dicevamo anche prima. A partire dagli inizi di marzo 2023 il portafoglio del programma di acquisto di attività sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile in quanto l'eurosistema reinvestirà solo in parte il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo. Ecco, alla riunione di febbraio... Il consiglio direttivo comunicherà i dettagli dei parametri per la riduzione delle consistenze del programma di acquisto di attività. Eh, anche questo, insomma, lo diciamo prima, era una notizia attesa. Sì, si, si tengono le mani libere, stanno tutti pregando che termini, che termini la guerra. Questo è il discorso: da quel momento eh. potranno scalare un po' la marcia e quindi siccome non sappiamo insomma ieri abbiamo visto le dichiarazioni da parte della Russia per cui si esclude un cessate il fuoco anche per il periodo di Natale ragion per cui chi ha un debito pubblico alto e come noi è in una pessima situazione perché ovviamente per attirare capitali stranieri devi promettere interessi alti sì. e vendere l'Italia non è facile è più facile vendere la Germania da più affidamento. Meno, meno 1,24. E eh, Infatti ti volevo, guarda Enrico, tengo ancora qualche minuto perché ricordiamo eh, che eh, Christine Lagarde inizierà la conferenza stampa alle 14.45. Quindi abbiamo ancora un po' di tempo anche per leggere altri punti del, del comunicato. Appunto il mercato come lo vedi adesso? Poi andiamo a vedere anche l'euro-dollaro magari tra un istante. Allora, Al il, mercato, il mercato lo vedo molto volatile perché... perché eh, è, è divertente vedere i grafici su time frame a un minuto durante le conferenze perché basta che si dica ma o oh", però e eh, vediamo eh, i grafici muoversi in maniera erratica come se fossero degli elettrocardiogrammi. Sì. Detto questo, l'Eurostox è, è sceso, eh, UK 100, quindi indice inglese, è sceso, è un'unica grande marea. Il, tra virgolette, bello di questa, di questa situazione è che eh, il mercato è un'unica grande onda e quindi sostanzialmente eh, con un minimo di buon senso riesci, orientando la vela, a navigare eh, fra queste mm -hmm. onde. Eh, sì, ne volevo vedere l'euro-dollaro, infatti, aspetta che vado a prenderlo. Eccolo qui. Beh, eh, adesso sta un... perdendo un po'. Eh... Siamo a 1.0644 sì, l'euro gli ultimi mm. 5 minuti Se tu metti un time frame a 5 minuti Vedi delle candele sparate al rialzo Ora lo mettiamo subito Adesso io non so se Però eh, mi viene così il grafico a 5 minuti eh, Per Novedì. 5 minuti Così, rimettiamolo eh, daily che, che, che comunque lo andiamo, a vedere... Lo andiamo sì, a vedere diciamo che comunque dal momento Dell'uscita dei dati L'euro dollaro era a 1.0616 sì? Adesso è a 1.0640 Esatto, esatto Quindi Nonostante un aumento dei tassi non maggiore del previsto, l'euro si è rafforzato molto. Quindi il dato 0,50-0,75 ben poco importava, ma quello che tu hai letto probabilmente è molto più importante. Ci mm. sono riduzioni di massa monetaria ecco, in sì. circolo. Se ci sono meno euro, domanda della, eh, eh, legge eh. domanda e offerta, se c'è meno euro quantità di guadagna. una cosa quella cosa vale di più esatto e quindi il rendere meno interessante il rifinanziamento delle banche vuol dire io cara banca se tu chiedi a me BCE soldi in prestito io te li faccio pagare di più Quindi certo, certo, certo perché sta un po' meno fondamentalmente esatto, quindi ti stimolo a non chiedere prestiti quindi a far circolare meno euro e se ce ne sono meno ah. costano allora, dopo andiamo anche a vedere un attimino cosa ne pensi della, del rischio recessione. Continuiamo però a leggere anche questa parte che invece si concentra essenzialmente sull'inflazione, anche se poi il comunicato inizia proprio eh, motivando la decisione. Chiaramente ma questo lo sappiamo, insomma, non serviva il comunicato la, la decisione di rialzare. I tassi di interesse proprio per l'inflazione. Allora, eh, l'inflazione continua a essere troppo elevata, secondo le proiezioni si manterrebbe su un livello superiore all'obiettivo per un periodo di tempo troppo prolungato. Secondo la stima rapida dell'Eurostat l'inflazione si è collocata al 10% a novembre, lievemente inferiore rispetto al 16 di ottobre. Questo calo è riconducibile principalmente all'andamento più moderato della componente energetica, sì ma proprio di un filo però. L'inflazione dei beni alimentari e le pressioni di fondo sui prezzi in tutta l'economia si sono rafforzate e si protrarranno per qualche tempo. Poi vediamo un po' eh, le proiezioni sull'inflazione. Gli esperti dell'eurosistema si porterebbe in media sull'8,4% nel 2022 per poi scendere al 6,3% nel 2023%. L'inflazione dovrebbe registrare, quindi in teoria il prossimo dato sull'inflazione dovrebbe riportare questa discesa evidente, cioè 8,4 perché l'ultimo dato del 2022 fondamentalmente, poi vedete che però per tornare, quello che diceva prima Enrico, il medio termine nell'economia sono 4-5 anni, per tornare, qui lo danno un po' meno però, al 2%, intorno al 2% dobbiamo aspettare il 2025 Enrico, quindi insomma per, arrivare, per tornare ai livelli normali di inflazione dobbiamo aspettare ancora un po'. Beh abbiamo detto che il medio termine è 3-5 anni, loro eh, indicano appunto. 3 perché se indicassero 5 sarebbe qualcosa di, di molto preoccupante, ma non possiamo escludere che siano 5, non lo possiamo assolutamente escludere perché, perché se poi dovesse ricominciare a tirare l'economia potrebbe rimanere alta l'inflazione ma lì torniamo a un discorso di eh, inflazione virtuosa, inflazione buona inflazione causata dall'aumento della domanda, l'abbiamo detto tante volte certo. noi in questo momento non abbiamo un aumento di domanda, abbiamo una diminuzione di offerta quello ha eh, portato i prezzi a salire, nel frattempo noi facciamo meno 1,40 eh, okay. il, il eh, future per Nasdaq 5. da 11,6 è sceso a 11,5,80 quindi è peggiorato mm -hmm. ancora sì, c'è allora, una brutta aria c'è una eh, brutta aria sì. um, allora chi aveva in qualche modo intravisto un, una boccata d'ossigeno in questa ultima parte dell'anno adesso forse deve ancora ricredersi ma in realtà lo, avevamo, lo abbiamo detto più volte insomma senza aver la partita sempre di mh, centrare le, le considerazioni però che il ciclo continuava a essere quello insomma, del, insomma il ribassista del mercato poi aveva avuto un attimo di risalita ma insomma qui siamo allora un'ultima domanda rispetto guarda che, che comunque corrisponde anche all'ultima parte del comunicato rispetto alla tua mh, sensazione mh, per l'anno prossimo cioè più eh, sull'economia reale recessione sì recessione no leggiamo che cosa viene evidenziato eh, nell'attuale nel Prossimo trimestre, l'economia dell'area dell'euro, quindi primo trimestre del 2023, potrebbe subire una contrazione dovuta alla crisi energetica, all'elevata incertezza, insomma al tema della guerra. È ovvio che se dovesse terminare il conflitto ci sarebbe un attimino più una valutazione ottimistica, elevata in indebolimento dell'attività economica mondiale e le condizioni di finanziamento più restrittive. In base alle ultime proiezioni degli esperti una recessione sarebbe relativamente, guarda qua, breve e poco profonda. Il prossimo anno tuttavia la crescita sarebbe contenuta ed è stata rivista a ribasso rispetto alle proiezioni precedenti. Questo lo avevamo già messo in conto, però ci stanno dicendo Enrico che, allora, Crescita contenuta, ovviamente le stime che avevamo fino a qualche tempo fa dobbiamo dimenticarcele ehm, e poi potrebbe arrivare questa recessione ma potrebbe essere come dire, un, un flash, una sorta di toccata e fuga. Cosa ne pensi? Mi viene da ridere. Eh, un po' strano, infatti. Mi viene, mi viene da ridere perché noi siamo in una situazione nella quale abbiamo avuto un debito pubblico che è cresciuto ogni anno, nonostante avessimo tassi di interesse a zero, ossia era il momento migliore per abbassare il debito pubblico perché tu emettevi titoli di Stato che comunque la BCE ti comprava per finanziarti, per darti soldi, in parole povere, e su questi titoli di Stato tu non pagavi sostanzialmente interessi perché li emettevi con, con tassi bassissimi. Sì, certo. Adesso che i tassi salgono cioè avevamo l'occasione e non è stata sfruttata per questo Draghi diceva ok io vi presto i soldi non vi faccio pagare interessi fate le riforme ovviamente noi cambiamo governo ogni tre quarti d'ora quindi le riforme non vengono fatte infatti a me dispiace quando tutti dicono ah la Merkel è una e eh, va bene l'hanno presa in giro in tutti i modi la signora Merkel è stata 18 anni e loro le riforme le hanno fatte noi se avessimo un premier che dura 18 anni penso che insomma sia, sia un sogno no? Sì, sì, Nel sì, sì. sì, sì. Beh, meno eh, certo. 1,60 il nostro Ecco, vediamo. Indice. Sì, che esatto. Beh, eh, vedo che anche gli altri indici insomma lo seguono un po' a ruota meno 1,62. Non so chi segue chi, ma insomma, vedo che. Dobbiamo renderci conto che adesso la BCE non ci sosterrà più. Perché non lo eh, appunto, appunto e metteremo titoli di Stato per attirare investitori istituzionali esteri uh -huh. e su questi adesso dovremo cominciare a pagare interessi alti, uh -huh. quindi il debito pubblico non è sceso quando non pagavamo interessi, per cui che si vada di fronte a una recessione, cioè non andremo di fronte alle cavallette che ci invadono perché l'Italia ha un risparmio privato fortissimo e la gente va in vacanza, però chi non va in vacanza eh, avrà, avrà difficoltà più ampie solo, rispetto al solo non andare in vacanza questo è quello che mi preoccupa Certo. va bene, allora Enrico grazie mille per aver aperto questa trasmissione con me, noi continuiamo naturalmente con la BCE buon lavoro Enrico J. scatta col trend, vi aspetta per eventuali eh, considerazioni anche sui mercati in generale, grazie Manuela grazie a te dell'invito, buon lavoro, un saluto alla redazione di ascoltatori, buon trading a tutti. Grazie, grazie ancora Enrico G. Allora eh, tra poco, adesso noi andiamo in pubblicità, tra poco ci raggiungerà un altro ospite, e continueremo a fare un po' di valutazione in attesa proprio dell'arrivo eh, dell di Christine Lagarde e della conferenza stampa e, beh, eh, e sarà interessante perché come abbiamo visto non ci sono state sorprese sul discorso del rialzo dei tassi, però ehm, Credo, almeno dal comunicato la cosa che balza più all'occhio ehm, è, è quello di aver rimarcato come l'inflazione così alta ovviamente non ci abbandonerà tanto presto. Lo sapevamo già, sì, però credo che sia stato messo nero su bianco in modo molto molto netto. Tra pochi minuti torniamo, voi restate con noi e, e insomma, scriveteci se avete voglia di chiedere qualcosa ai nostri ospiti.